Ciao a tutti. Oggi prepareremo le chiacchiere. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchero a velo, farina doppio zero, burro, zucchero semolato, uova, vino a bianco, vanillina, la scorza grattugiata del limone, essenza di limone e un pizzico di sale e lievito per dolci. Andiamo in via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno nel boccale il burro. Le uova. Lo zucchero. Il vino. L'essenza di limone. la buccia del limone grattugiata, il pizzico di sale e la vanillina. Azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 6 riuniamo sul fondo del boccale recuperando anche quello che c'è sul coperchio Adesso aggiungiamo la farina e il lievito per dolci e azioniamo di nuovo il bimbi per 30 secondi a velocità 6. Adesso, azioniamo nuovamente il bimbi per un minuto, a velocità spiga. L'impasto è pronto. Adesso lo stenderemo con l'aiuto di un mattarello. Adesso inizieremo a stendere una parte dell'impasto fino a formare una sfoglia sottile. Adesso formeremo le nostre chiacchiere. Noi per praticità la passeremo in una macchina stendipasta. Andiamo a prenderne una parte. La stenderemo a una misura di 3. Una volta stesa la pasta andiamo a tagliare le nostre chiacchiere. E proseguiamo così per il resto dell'impasto. Le chiacchiere sono pronte. Adesso le decoreremo con zucchero a velo o a piacere con cioccolato fondente. Andiamo a guarnire. Chiacchiere, grazie e alla prossima ricetta.